Carissimi amici e amiche, bentornati dopo un po' di sosta con tempi, non dico biblici, ma quasi a questo nuovo incontro di catechesi bibliche. Purtroppo eh, questo ciclo di catechesi eh, dovrebbe avere cadenza bimensile, eh, appaiandosi con il Catechismo Pio X eh, nelle giornate del mercoledì. Perché, come chi mi segue sa, uh, quest'anno lunedì siamo impegnati con la catechesi diciamo, dogmatica, quindi di formazione dottrinale, di santa dottrina cattolica, dedicata ai nuovissimi, Mentre il venerdì stiamo in formazione mistico-spirituale con Tenera Amata, poi ci manca la formazione biblica e ci manca anche la formazione catechetica. Purtroppo eh, il fatto che a pochissime sere libere eh, poi mi si accavallano altri tipi di impegni, eh, altri tipi di attività che sono sopravvenute e quindi mi hanno fatto eh, purtroppo stare un pochino assente, io eh, molto volentieri mi dedico a queste cose, però come, come sappiamo a, al momento sono uno e posso fare una cosa in contemporanea, quindi poi vedremo se in futuro ci saranno eventuali aggiornamenti, lo tengo improbabile, insomma, non mettiamo mai limiti al alla Divina Bontà e quindi riprendiamo il nostro percorso che purtroppo si è interrotto eh, un bel po' di tempo fa perché qui stiamo addirittura qui un attimo, un scusate, un un scusate un attimo qui stiamo addirittura fermi al 25 gennaio quindi È saltata proprio completamente la sessione, ogni sessione di, di, di febbraio, che sono stato veramente pieno di un sacco di, di impegni. Vabbè, quindi la volta scorsa abbiamo cominciato però a vedere eh, il ciclo di Davide. Mm, dopo aver visto eh, focalizzata la drammatica storia di Saul, eh, brutta, brutta storia, anche se formativa, abbiamo cominciato a vedere la storia di Davide e quindi la sua ascesa, la sua lunga, la sua rapida ascesa, e quindi poi immediatamente l'odio e l'invidia di Saul verso Davide, specialmente dopo la vittoria contro Golia. E a fronte di questo, di questa, di, di questo odio incipiente del, del re, l'inizio anche dell'amicizia con il figlio del re che è Jonathan e ci siamo fermati mh, più o meno lì adesso condividendo un po' il schermo andiamo a riprendere un po' uh, eh, andiamo a riprendere un po' le file del discorso eccoci qui e andiamo a vedere dove ci siamo esattamente fermati eh, e da dove dobbiamo riprendere perché ci siamo fermati precisamente appunto con la gelosia e l'odio eh, di saul nei confronti di davide vedremo che i passi salienti che ci mancano fino alla morte di saul quindi perché il regno l'ascesa la, di, di, di davide coincide in concomitanza con eh, con il declino e poi la morte drammatica anche questa di Saul, brutta fine, e anzitutto un episodio increscioso, perché vedete quando eh, gli, gli affamati gli assetati di potere, che poi cadono in disgrazia agli occhi di Dio, perdono il senno, cominciano a fare delle cose bruttissime, cioè massacro dei sacerdoti di Nob per odio a Davide, e tutto questo odio è eh, come dire, ricambiato da Davide con i prodromi dell'amore al nemico, perché per due volte, come si legge nei capitoli 24 e 26 del primo libro di Samuele, Davide ha la possibilità di uccidere Saul e non lo fa. E non lo fa perché era lunto del Signore. Eh, sono questi vabbè ne parlo ne parlo subito eh, poi possiamo andare a leggere il testo biblico ma più ancora che la lettura del testo è importante il significato a parte ripeto il prodromo eh, dell'amore al nemico ma la motivazione per cui Davide non tocca Saul è il consacrato del Signore e quindi mi sta facendo del male sì e avrei tutto il diritto, a quei tempi c'era senza nessun problema di, di, di fare giustizia, sì, ma non lo faccio perché è il consacrato del Signore. Ed essendo il consacrato del Signore, numero uno, chi lo giudica è il Signore, numero due, per me rimane sempre il consacrato del Signore. No? A me sembra veramente di vedere in questo atteggiamento, come dire, un prodromo e di, di ciò che per esempio eh, fece praticò e insegnò San Francesco che per certi aspetti eh, è, sempre, è sempre attuale no? che i tempi di San Francesco c'erano consacrati del Signore non consacrati i re ma consacrati un un'unzione ancora più grande che era quella del, dell'ordine sacro che erano totalmente indegni e quando supponevano quei casi a San Francesco San Francesco diceva io non voglio sentire niente questi sono i sacerdoti, questi consacrano il corpo di Cristo, il resto se lo vede il Signore con loro, no? e questo ci dà anche un po' eh, un parametro, ecco, di, di azione, eh, perché anche oggi, amici cari, purtroppo, <ride> si vedono tante cose e non è che noi possiamo, dinanzi a tante cose, fare di non vederle oppure chiamare bene il male o male il bene. È. Eh, il problema è che eh, i consacrati del Signore, specialmente, eh, chi può metterci le mani, a parte chi ha il diritto esclusivo eh, di giudicarli ed eventualmente anche di toccarli e di rimuovere, è il nostro Signore. Davide non lo uccide, Saul. Aspetta che, come dire, gli eventi facciano il loro corso. Saulo è stato riprovato dal Signore, quindi... Aveva le ore contate e sarebbe morto eh, drammaticamente in battaglia. Non prima, attenzione, di andare a fare una cosa un altro guaio grosso quanto una casa. Perché Saulo a un certo punto si reca da una maga, da una stregonda, da, un, da una strega, nella grotta di Endor, per andare a devocare lo spirito di. Samuele, pratica la divinazione, questo brano ce andiamo a leggere perché poi, vedete, pratica la divinazione e Samuele compare veramente, e gliene dice un sacco una sporta, <ride> ecco, lui, lui, lui che è stato nel regno della verità può, e poco dopo Saul muore eh, drammaticamente in battaglia, e poi vedremo anche la reazione di Saul, Dinanzi, scusate, la reazione di Davide dinanzi alla morte di Saul, eh, quindi un ulteriore come dire, attestato eh, della grandezza d'animo di quest'uomo. No? Davide certamente è stato un grande agli occhi del Signore, come vedremo però anche lui, un grande eh, destinato però a cadere anche lui non indifferentemente e a trovare poi misericordia non dimentichiamo mai che Davide è l'autore della stragrande maggioranza dei salmi li ha scritti lui sull'ispirazione la preghiera ufficiale, la preghiera pubblica della Chiesa è veramente una stragrande quantità di Gli salmi sono scritti da lui che, che tra l'altro li, li, li cantava accompagnandoli con la cetra no? Allora, andiamo a leggere qualcosa eh, di questi, di questi brani, no? Un cenno rapido al massacro dei sacerdoti di, di Nod, una cosa insomma bruttissima. Vedete che. aspettate che adesso condivido, eh, cambio la schermata di, di condivisione e passiamo alla. ecco, alla, alla sacra scrittura così. Per chi sta seguendo la diretta e per chi vede il video è un po' più facile seguire. Allora qui siamo nel capitolo 26, come sempre a vedere eh, la, la sinossi dei, dei, dei brani. Saussi mosse e scende verso il deserto di Zif per ricercare Davide. Sta perseguitando, però no. Eh... Davide si accorge che Saul lo insegue, siamo al in versetto 3, 4, manda alcune spie, che gli confermano che è arrivato davvero. E... No, scusate, ho sbagliato, questo è... ci picchia, questo è... esatto, scusate, questo è l'episodio seguente quando Davide risparmia la vita a Saul. Allora, scusate, Saul deve sapere che era stato avvistato Davide, con gli uomini che erano con lui, era saluto a Gaba sotto il tamerisco dell'altura, eccetera, eccetera. Ci ascoltate voi, benvenuti, il figlio di da forse a tutti voi campi e veni perché voi tutti siete d'accordo con me, nessuno mi avverte dell'alleanza di mio figlio con il figlio di Iese, nessuno di voi si affligge per me e mi confida che mio figlio è sollevato il mio servo contro di me, per dire in come avviene oggi. Rispose un tizio, appunto, dove delle vita, dice, guarda, l'ho visto, il figlio di esse è venuto a Nob da Achimelech e gli ha accostato a un signore per ha dato da mangiare e gli ha consigliato, lui, gli ha ottenuto, gli ha consigliato la spada di e il figlio Il sacerdote, Achimelech eh, lo interroga, perché vi si è raccontati contro di me, eccetera, eccetera, Achimelech eh, risponde chi tra tutti i tuoi ministri è come Davide fedele, genero del re, capo del corpo di guardia in casa tua eh, non l'avesse mai detto <ride> quindi devi morire a Chimelech tutta la casa di, di, di, di tuo padre e li fa massacrare e li scagliatevi di i sensatori del Signore e mettetevi a morte perché hanno prestato mano a Davide e non mi hanno avvertito pur sapendo che egli fuggiva i ministri del re non vogliono stendere la mano per colpire cioè, i sacerdoti del Signore, vedete la differenza, no? Eh, qui anche i ministri del re non fanno questa cosa, allora dice a Doeg, l'edomita, scagliati due e colpiscili, e, e li ammazza tutti quanti. Certamente lo fa un edomita, quindi un non, un non ebreo, ma lo fa su ordine di Saul. Eh, quindi ha <ride> voglia di dire che l'ha fatto eh, ledomita, no? Eh, e questo è il primo episodio poi c'è il secondo che appunto stavo introducendo prima per errore perché è capitolo 26 Saul si accampa eh, Davide arriva al luogo dell'accampamento nota il posto Saul stava dormendo versetto 6 eh, e allora vanno, vanno all'accampamento all Bisai uno dei, dei, dei, dei luogotenenti di Davide, gli dice, guarda oggi ti ha messo nelle mani il tuo nemico lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un solo colpo e non raggiungerà il secondo, ma Davide disse ad Abisai non ucciderlo, chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore è rimasto impunito Davide soggiunse, guardate per la vita del Signore solo il Signore lo colpirà, o perché arriverà il suo giorno e morirà o perché scenderà in battaglia e sarà tolto di mezzo. Il Signore mi guardi, dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la brocca dell'acqua e andiamoci. Guardate amici miei, questi due versetti, facciamoci un bel quadretto e attacchiamoci sul letto come sempre. e Dico, il Signore lo colpirà, o perché arriverà il giorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà tolto di mezzo. Io invito eh, a fare applicazioni <ride> di questi versetti eh, attualizzanti, cioè dinanzi a problemi abbastanza seri, e eh, che però hanno come protagonisti consacrati del Signore. Eh, che vogliamo fare? Facciamo giustizia a noi? Non si può. I consacrati del Signore tocca soltanto i consacrati del Signore. Guardate che oggi in giro se ne vedono davvero, davvero tanti amici cari, e a tutti i livelli, eh? dal più basso grado dei consacrati del Signore fino ai gradi più superiori. E che cosa vogliamo, eh? Dice, ma no, bisognerebbe che costa. se non si può toccare la mano contro un Re che è il consacrato del Signore qui. Sarebbe adesso da aprire una bella parentesi su quando ancora i re e gli imperatori. Vabbè, lasciamo perdere, forse sarebbe meglio. Figuriamoci: ripeto, su un consacrato, eh, insignito del sacerdozio di Cristo e dell'ordine sacro, per esempio di San Francesco. No? Quindi, questo è il primo del, dell'episodio. E poi, certamente, Davide fa portare via la brocca della lancia, e dopodiché, però, eh, Davide grida. Se non risponderai, Abner, chi sei tu che gridi al re? Dice, non sei un uomo tu. E chi è come te in Israele? E Perché non hai fatto la guardia al re tuo Signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re tuo Signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Voi siete degni di morte. Non avete fatto la guardia del vostro Signore, al consacrato del Signore. Ora guarda dove era la lancia del re, la brocca che ha preso il capo. Saul riconobbe la voce di Davide e disse, è questa la tua voce Davide figlio mio? Dice, è la mia voce. È la mia voce, ovvero il Signore. Dice, ma perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male si trova in me? E alla fine Saulo gli risponde, Davide, ho peccato, ritorna Davide. Figlio mio non mi vorrò più del male perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Io ho agito da sciocco e mi sono completamente ingannato. E Davide risponde, ecco qui la lancia del re. Ma, da, ma Saul, come, facciamo, come, come sappiamo purtroppo fa le promesse del marinaio, perché nel capitolo eh, non passa tanto che nel capitolo 28 eh, abbiamo di nuovo eh, una uh, malazione. Ma, ma, ma, eh, scusate, non nel capitolo 28, nel capitolo 24, Ah, ci picchia. Prima del capitolo 26, perdonatemi eh, amici, purtroppo stasera eh, mi stava facendo un pochino di eh, giochetti strani eh, l'ordine di ricerca dei, dei brani che ho memorizzato nell'applicazione, che si sono invertiti. Va invertito il 22 col 26 col 24, l'ho fatto ma Macero e finisce mai. Quindi prima del 26 del secondo episodio c'era un altro che era, 20, che era il capitolo 24, che è la prima volta che... Eh, Davide grazie a Saulo questa volta non prende la brocca da vicino al, al, eh, dall'accampamento vicino a dove stava dormendo ma addirittura eh, gli prende eh, gli taglia un lembo del mantello è molto bello vedete che quando Davide adesso il taglia il lembo del, del mantello si sente battere il cuore Bellissima è una situazione tipica dei libri di, di, di Samuele, no? Eh, un lembo del mantello. Gli uomini di Davide dicono, ecco, il giorno in cui il Signore dice, vedi, pongono le mani del, del, del, del tuo nemico, trattalo come vuoi. Mi guardi il Signore, versetto 7, dal fare una cosa simile al mio Signore, al consacrato dal Signore, dallo stendere la mano su di lui perché Egli è il consacrato dal Signore. E però prendere l'embra del mantello. Quindi abbiamo due episodi, perdonatemi se l'ordine purtroppo l'ho invertito, in cui Davide, grazia Saul. Sempre, addirittura la prima volta che, che aveva osato tagliargli un lembo del mantello, si sente battere il cuore, no? Eh, hai visto quando facciamo qualche cosa che, che non vanno, che ci prende il coccolone, come si dice eh, a Roma, no? Eh, quando ci vengono i batticuore quello vuol dire che stiamo facendo qualcosa di gravemente sbagliato e la nostra coscienza non solo ci, ci rimorde ma si agita, si mette in agitazione profonda eh, sono molto edificanti a mio avviso questi, questi episodi e anche ripeto molto attuali. ora sperando di non combinare altri guai con le scalate dei capitoli, andiamo al capitolo 28 a vedere appunto questo episodio della divinazione. Samuele era morto e tutti i Israele avevano fatto il lamento su di lui, avevano sempre di Tarram, la sua città. Ora Saul aveva bandito dalla terra i cromati e gli indovini, ma i filistei si radunano e quando Saul vede il campo dei filistei ebbe paura il suo cuore saremo morto. Allora che cosa fa? Saulo consulta il Signore, ma il Signore non gli risponde. Non gli risponde perché, come ormai sappiamo, Saulo col Signore ha chiuso. Quindi è solo questione di tempo. E allora va in cerca di una negromante. Gli dicono che c'è una negromante a Endor, nel capitolo 28, versetto 7. Parte, si camuffa perché non vuole farsi riconoscere. Arriva a lì e dice: Praticamente mi la divinazione mediante uno spirito evocami quello che ti dirò e la donna gli rispose guarda che Saul li ha banditi i negromanti quindi eh, che fai? cioè non ti faccio questa cosa tu devi fare la spia e questo poi mi uccide Samuel dice no per la vita del Signore non avrei alcuna colpa per questa faccenda dice chi deve evocarti evocami Samuele la donna vide Samuele proluippe in un forte grido e disse a Saul perché hai ingannato tu sei Saul. e rispose Le non aver paura dice cosa vedi Vedo un essere divino che sale dalla terra, le domandò: Che aspetto ha? Ah, è un uomo anziano che sale da avvolto in un mantello. E Saul comprende che era veramente Samuele. E si inginocchia con la faccia a terra e si costò. Adesso sentiamo bene cosa gli dice Samuele: Perché mi hai disturbato evocandomi? E Saul risponde: Sono in grande angustia, i filisteni mi muovono guerra, e Dio si è allontanato da me. Non mi ha più risposto, né attraverso i profeti né attraverso i sogni. Perciò ti ho chiamato, perché tu mi manifesti quello che devo fare. E Samuele rispose, «Perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato ad un altro, a Davide. Poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non è dato corso, ricordiamo, all'ardore eh, della sua ira contro Amalek, per questo il Signore ti si ha trattato oggi in questo modo. Il Signore metterà Israele insieme con te nelle mani dei filistei, domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore metterà anche le schiere di Israele nelle mani dei filistei. All'istante staccate terrorizzato, eh, poi la donna lo, lo fa riprendere. Ah, questo passaggio, amici cari, è un passaggio drammatico. La vicenda di, di Saulo è una vicenda drammatica. Io eh, la sintetizzerei in questo modo, perché attenzione che anche questo è un discorso ed è, come tutto, come tutto ciò che si trova nella, nella parola di Dio, qualcosa di molto molto serio e di molto molto attuale. Allora, la misericordia di Dio domanda è infinita? Oh, certamente sì. La misericordia di Dio è infinita. La pazienza di Dio, domando, è ugualmente infinita, amici? La risposta è che la misericordia di Dio è infinita, ma la pazienza no. La pazienza no. E noi non possiamo provocare, tra virgolette, il Signore sputando perdonatemi il termine sulle grazie disprezzando le grazie a tempo indeterminato e pensare che una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinquecento volte, eh, eh, tanto Dio sta sempre lì. Non funziona così. Questo lo diceva anche il santo curato d'arse. Io ero sempre un pochino diremo a fare questi discorsi perché poi le persone che le prendono la mente si terrorizzano, eh, si impressionano. Allora, questi discorsi sono da applicare a persone che sono, insomma, ostinate, cioè a persone che hanno la, la, la dura cervice, come dice la saga scrittura, no? quindi a persone che, che eh, non a persone buone che cercano di fare quello che possono e magari può succedere che si sbagliano, che, che mandano in fumo una grazia dell'altissimo. Questo non è un problema. Ma qui ci sono situazioni eh, di comportamenti posti in essere con profonda malizia. Cioè, questo è, ha cominciato ad odiare. Quindi, guardate la l'attività di contro lo Spirito Santo che ha fatto, fatto Saulo. Il primo è l'idea della, della grazia altrui, no? Non soltanto ha invidiato la grazia di, Sa, di, di Davide, ma quello che era stato il suo aiuto, il suo salvatore, perché eh, Golia l'ha affrontato e l'ha vinto Davide, quindi anziché essere contento e grato, lo ammazzi, lo vuoi uccidere, Prova ad ucciderlo, ti grazzi una volta, devi prendere il lembo le del mantello e per tutta la risposta che fai, continua a perseguirlo fino a quando non ti grazzi una seconda volta. Massacri, fai massacrare gente, sacerdoti, quindi Unti del Signore più di quanto lo sloveno, se dovete, la, la, la, la differenza, no? Fai è, è massacrare è l'omicidio volontario. Amici ricordiamo che è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, cioè trucidare dei sacerdoti perché secondo te hanno, hanno coperto il tuo avversario che tu vuoi uccidere ingiustamente. anche queste sono cose grosse sono sono cose grosse, e anziché pentirsi umilmente, questo cioè, si mette a consultare, dice, ah ma se ho consultato il Signore e il Signore non, non mi ha risposto, allora che faccio? Anziché che piangere, cadere, pen, che cadere con la faccia di terra, pentirsi? No, che va a fare? Va a, va a consultare la, la negromante. altro peccato mortale, accosto. e non si può non si può e ricordiamola questa frase cari, eh? la misericordia di Dio è finita ma la pazienza no non, eh, non abusiamo della pazienza di Dio la storia di questa cosa, questo fatto eh, lo dimostra eh, in continuazione è eh, si rifletta, si badi, eh, si pensi, pensiamo, quando Gesù piange su Gerusalemme, eh, non è riconosciuto il tempo in cui è stata visitata, non resterà su di te pietra su pietra, la conosciamo la storia? Eh, che, che vogliamo fare? Non possiamo, noi non siamo autorizzati a farci, come dire, immagini di Dio distorte, sulla base di quello che noi pensiamo, quindi pensiamo prestare a Dio i nostri pensieri o le nostre rappresentazioni di quello che vorremmo che fosse non lo possiamo fare la Sacra Scrittura, la rivelazione complessivamente considerata è, serve anzitutto a darci dei parametri quindi è chiaro che la Sacra Scrittura parla immensamente e dovunque con un crescendo sempre più entusiasmante della Divina Bontà e della Divina Misericordia, ma parla pure della giustizia e parla pure del fatto che Dio non si ride, Dio non si sfida, non si deve abusare della sua pazienza. Scusate, il diluvio universale, cosa è stato? Non è stato un altro eh, reset divino, è paziente, è paziente, è paziente dopodiché quando l'umanità tocca un culmine di, di perversione e corruzione molto al di là del limite del sopportabile di dubbio universale eh, amici eh. e ti pensa lui a stabilire non, non sono gli uomini che eh, noi adesso siamo in giro Purtroppo anche a livello ecclesiale, perché non l'ho detto anche nei giorni scorsi, alcune cose cominciano ad essere dette eh, apertis verbis, eh, qui, apertamente, perché un sinodo nel Nord Europa è finito. Le cose che sono uscite da, da quel sinodo non sono affatto eh, condivisibili né tantomeno raccomandabili. dovrebbero essere stoppati e fermati da chi ha l'autorità di farlo speriamo che questo avvenga e se non avviene chi ferma questi? noi dobbiamo sperare che in qualche modo nostro signore ci metta le mani è certo che poi gli boh, scenari non, non, non, si possono, non si possono prevedere e a livello di altro, chi è che ferma l'avanzata del gender? Chi è capace di, di opporsi a queste cose qui? Cioè, è chiaro che ci opponiamo tutti quanti, ma di fare un'opposizione tale che sia capace di arginare un fenomeno che sembra eh, come dire, una, una marea montante. Saremo capaci in Italia ad arginare le spinte che vogliono far diventare anche in Italia legge il suicidio assistito o l'affronto alle sofferenze di Gesù Cristo che è l'eutanasia e che facciamo dopo? allora dietro queste cose ricordiamo le parole di Davide no? ci penserà il Signore certo nel frattempo Davide non è che sta guardando nel frattempo, Davide ha cercato di difendersi in qualche modo perché questo era un pazzo furioso questo qui. E, e lo ha fatto ecco, difendendo lui, difendendo anche ciò che c'era da, da difendere e da proteggere. Alla fine Saul muore, nel capitolo 31, eh, vediamo la morte di Saul, la dobbiamo a leggere semplicemente per andare a vedere un piccolo particolare scarone i capitoli perché ci, ci, ci aiuterà poi a comprendere la reazione che Davide avrà dinanzi alla morte di Saul. Perché Saul si trova in battaglia. Eh, la battaglia incruderisce, viene ferito e Saul dice al suo scudiero spodere la spada e trafiggimi prima che vengano quelli incirconcisi e trafiggermi a schermito. Lo, lo scudiero non volle perché era troppo spaventato. Allora Saul prese eh, la spada e si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saul era morto si gettò anche lui sulla spada eh, e morì con lui. Però attenzione... Eh, il giorno dopo e chi spogliate, steve una spogliata, eccetera, eccetera. Comunque, nel secondo capitolo che cosa succede? Al terzo giorno arriva un uomo dal campo di Saul con la veste stracciata e dal capo con lo di polvere. Cadeva presso Davide, siamo al capitolo 2 del, del, del libro di Samuele, si prostra a terra. Davide gli chiede: da dove viene? Dice, sono fuggito dal campo di Israele. Gli domandò, come sono andate le cose? Dammi notizie successo che il popolo è fuggito nel corso della battaglia. Molti del popolo sono morti anche se il suo figlio Gionate. Davide chiese al giovane che gli portava le notizie. Come sai che sono morti se e suo figlio Gionate? Il giovane che ricava notizie rispose ero capitato per caso sul monte Gelbo e, e viso al curvo sulla lancia. Lo attaccavano con carri dei cavalieri. Egli si posse indietro, mi chiamò e mi chiamò e dissi eccomi. Mi chiese chi sei tu? Gli rispose: sono una malecita mi disse getta sopra di me, e uccide i mi miei brividi, ma la vita è ancora tutta in me. Io gli qui sopra e lo uccisi perché capivo che non sarebbe sopravvissuto alla sua caduta. Ho preso il diadema che era sul suo capo e la catenella che aveva al braccio e li ho portati qui al mio signore. Davide afferrò le sue vesti e lo stra le stracciò, <ride> anziché gioire di questo. E così fecero tutti gli uomini che erano con lui. E si alzarono la mente, piansero e digiunarono fino a sera per Saulo e Giona suo figlio per il popolo del Signore e per la casa di Israele perché erano covere di spada. Davide poi chiese al giovane che aveva portato la notizia, dove sei tu? Ci sono figli di un forestera maldecita. Davide gli disse allora: Ma come non hai temuto di stare alla mano per uccidere il consacrato del Signore? Davide chiamò uno dei suoi giovani e gli disse: Accostati e ammazzalo. E lo colpì subito, quelli morì. Davide gridò a lui, il tuo sangue ricada sul tuo capo, a testa contro le della da bocca, che ha detto, io ho ucciso il consacrato del Signore. Cioè, questo tizio aveva trovato Davide, aveva trovato Saulo in fin di vita, e lo aveva finito, ma sarebbe morto lo stesso. E Davide lo uccide, perché ha osato alzare la mano sul consacrato del Signore, quindi capite fino a che punto arriva questo... Questo zelo, questa attenzione di Davide. Ora, terminato questo episodio, sguicciamo un attimo sul, sulle slides, così possiamo andare a, a vedere come prosegue il percorso. Abbiamo l'ampia sezione del secondo libro di Samuele dedicata al Regno di Davide. E il sommario è. Questo. Evidentemente, capite qui, non, non leggiamo tutti quanti i capitoli, cerchiamo di dare una rappresentazione globale degli episodi, traendone anche evidentemente frutti e insegnamenti anche a livello esistenziale per noi, perché questo è il motivo per cui ci accostiamo alla Sacra Scrittura. E, mm. guardando gli eventi focali, è impossibile approfondire tutto, capite, no? nei, nei margini ristretti di, eh, di un ciclo appunto di catechesi così ampio che vuole andare a scandagliare diciamo eh, a grandi neanche tutto l'Antico Testamento allora, andiamo, Davide anzitutto è di Giuda perché il primo territorio dove dovrò regnare è Giuda Hebron in particolare poi Davide diventa re di tutto Israele viene condotto all'arca a Gerusalemme che capitoli 2, 5 e 6 del secondo Samuele, la profezia di Natan e poi l'episodio che avrebbe segnato per sempre la vita di Davide, l'adulterio con Bezzabea, capitolo 11, e l'omicidio per coprire l'adulterio del marito di questa, del poro disgraziato marito di Bezzabea, Uria Littita, i castighi divini conseguenti a questo episodio molto severi la nascita di Salomone e poi ecco cominciamo a vedere i, alcuni castighi divini la rivolta di Assalonne la maledizione di Simei capitoli 15 e 16 eh, la morte di Assalonne anche qui il figlio rivoltatosi contro che poi vedremo verrà ucciso e la reazione di Davide alla morte di Assalonne di nuovo e poi altro guaio, perché due grossi guai ha fatto Davide nella sua vita, l'adulterio e poi il censimento, si mette in testa di andare a contare quanti sono i suoi Ti succede il finimondo per lì, vedremo che Dio lo mette alle strette e dice adesso ti, ti faccio scegliere a te, scegli uno di questi tre castighi e, e succederà il finimondo, e poi c'era l'elezione di Davide, di, di Salomone come successore e la morte Davide e con la morte di Davide siamo già entrati, eh, con collezione di Salomone e la morte di Davide siamo entrati già nel libro biblico seguente che è appunto il libro dei re e nella storia di Salomone. Io credo che abbastanza rapidamente possiamo eh, allora, mh, andare a, a vedere alcuni scorci, eh, chissà se riusciamo a finire la storia di Davide, chissà, vediamo un po', proviamo. Allora, abbiamo tutto eh, rilante, qui andare a leggere qualcosa eh, dell'ingresso eh, dell'Alleanza dell a Gerusalemme, cioè il capitolo sesto del, libro, del secondo libro di Samuele. Switch un attimo e torno di qui perché Perché quando conducono l'arca a Gerusalemme vedete Davide e tutta la casa di Israele danzavano al Signore con tutte le forze con canti, cetre, arpe, tamburelli e cimbali poi un tizio, questo certo Uzzà, stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché poi vacillavano. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo percosse per la sua negligenza e gli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide, in quel giorno, ebbe, ebbe timore e non voleva, e eh, eh, eh, parcheggia l'arca a Adobededom. Mentre quelli portavano l'arca del Signore, però, egli danzava, danzava, danzava con tutte le forze davanti al Signore ed era cinto di una foto di, di, di Lino. E che succede? Un altro episodio rilevante, che quando l'arca del Signore entra nella città di Davide, dopo questo parcheggio, Michal, figlia di Saul, guardando dalla finestra vide il re Davide, che saltava e danzava, davanti al Signore e lo disprezzò ancora il suo. L'ebraico è bellissimo, no? Va Tibet belibach. Tibet è proprio un verbo proprio eh, proprio, eh, proprio proprio il disprezzo, proprio, proprio mi, mi, mi fai schifo, ecco. Mi, mi, mi fai ribrezzo, ecco. Eh. E questa poi c'è anche. Eh, nel versetto 20, la sfrontatissima è andata a dire, dice, bello onore si è fatto oggi il re, sto leggendo qui, e eh, al versetto 20, scoprendosi davanti agli occhi delle serbi, dei suoi servi come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla, e sentite la risposta, l'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di, invece di tuo padre, ho danzato davanti al Signore, anzi mi abbasserò anche di più di così, e mi renderò vile ai tuoi occhi, Ma presso quelle serve di cui parli, proprio presso di loro io sarò onorato. Attenzione, vedete quanto edificante questo questo episodio, no? uno, ci sono due cose importanti, Il, quello che ha toccato l'arca del Signore che muore, e gli interpreti, non era autorizzato a toccare l'arca del Signore perché non era un sacerdote, sapete che ci sono le, le applicazioni, no? alcuni commentatori di quelli che, di quei grandi padri che commentavano, Antico Testamento dice: l'Arca del Signore, è figura della, della Madonna. No, guai a chi tocca la Madonna, <ride> ma c'è anche, anche altre applicazioni possibili, no? Toccare le cose sacre, chi è che tocca le cose sacre, qui ci stiamo già arrivando subito a che applicazioni potremo fare, chi è che tocca le cose sacre? Pensate oggi alla dissacrazione che c'è in giro, alla differenza che c'è dal contesto attuale. Cioè, voi sapete che una volta sul presbiterio non poteva proprio entrarci nessuno, le balaustre segnavano il limite in invalicabile, cioè lì sopra ci entra il sacerdote, non soltanto che non si toccano le cose sacre, ma ci entra soltanto il sacerdote. Pensate che i sacrestani, per poter, non potevano preparare il calice del sacerdote, perché i calici, una volta, adesso non più purtroppo, venivano consacrati con il Crisma. Una volta che sono consacrati, non li tocca nessuno, se non il sacerdote. Quindi, questo senso di sacralità non si vede forse adombrato in questo singolare episodio. Guardate che questo non fa neanche in tempo a toccare l'arca, che viene fulminato dall'ira di Dio. L'ira del Signore si è accese contro il Sa, questa è l'espressione eh, tipica del, dell'ebraico, no? Eh, af, Adonai, Af in ebraico significa il, il naso, no? <ride> Perché l'ira è, è l'immagine in ebraico, che avete visto il naso, avete visto il toro quando, quando, quando gli soffia il naso, no? quindi c'è Af, Adonai, ma si è accese, quindi tutto eh, burn, harà. Eh, eh, proprio si... Contro Uzzah e lo stecca subito subito e lo percosse. Ed egli morì sul posto presso l'arco di Dio. Allora vogliamo trarre qualche insegnamento? Oppure l'atteggiamento di Davide che si umilia e danza davanti al Signore, quindi che per rendere culto al Signore ti si rende spregevole agli occhi degli uomini. Ah, qui la voglia! dobbiamo fare un po' di applicazioni esistenziali, Siamo la gente che, che, si, che, si, che non si inginocchia davanti al Signore, perché si vergogna, che faccio, mi abbasso, poi che cosa penseranno di me? Poi boh, prendiamo esempio da Davide, penserai male, ah se tu pensi male me ne invento qualcun'altra per farti pensare ancora peggio, è per rendere gloria al Signore, no. Pensate a quante oggi va fuori moda, è fuori moda per le signorine andare in chiesa a capo coperto. Sono poche eroine quello che lo fanno perché se uno fa una cosa del genere, figurati, apre di cielo, no. Eh, succede il finimondo. Ah, succede il finimondo. Allora, se io non ho interiorizzato, non. Non, non capisco l'importanza di una cosa fatta per il Signore, non l'ho interiorizzata non la faccio, per questo motivo non fa niente ma attenzione che se io non faccio una cosa per amore del Signore, perché ho timore della, della dell di turno d'accordo? cioè della figlia di Saul di turno che viene a dirmi, bella figura che hai fatto bella roba umiliarti così davanti agli occhi di tutti il re di Israele dice, sì. Allora io farò, buono, io farò ancora peggio, però, se tu dici così. Quindi, quindi Davide, è questo grande esempio ecco, di, di amore incondizionato al Signore, che non ha paura, non di ostentare attenzione, eh, ma di mostrare dei giusti e anche fervorosi eh, atti di culto, nonostante, tra virgolette, lo scandalo, Scandalo nel senso buono, questo non è lo scandalo, cui parlo di Gesù il Vangelo, eh? Quindi, che avrebbe potuto suscitare, questo dobbiamo ricordarcelo, credo, no? Perché si sono esempi abbastanza costruttivi. Ho oh, detto questo, la profezia di Nathan. A un certo punto, eh, la profezia di Nathan è molto semplice. Davide dice: Allora, qui, Starca dell'alleanza eh, abita in una tenda, versetto 2 del, del, del capitolo 7, no, no qui bisogna, bisogna che io gli costruisco un tempio al Signore, dice, alt, quella stessa notte, fu rivolta la parola del Signore, vai e al mio servo, dia, Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? No, no, non me la costruirei tu una casa, e qui ci sono due cose che dice il Signore. Io ti costruirò una casa. Versetto 10, dopo che gli ha detto ti ho preso dal pascolo, mentre il greggio sono stato con te dovunque sei andato, distrutto tutti i tuoi nemici, renderò il tuo nome grande come Ucrite, che è più grande della terra. Io fisserò un luogo, ma io ti darò riposo dai tuoi nemici, ma io farò a te una casa. Susciterò un tuo discendente dopo di te, uscirò dalle tue viscere e renderò stabile il tuo regno. Attenzione, qui il Signore sta profetizzando, qui c'è il doppio livello, no? Egli edificherà la casa al mio nome e renderò stabile il suo regno per sempre. Allora, qui da un lato c'è Salomone, che avrebbe costruito realmente il Tempio di Gerusalemme, eh, ma dall'altro lato c'è un ben altro discendente, che spero che capiate chi è, un grande discendente uscito dalle due viscere. Gesù è discendente di Davide, e il suo regno altro che stabile, durerà in eterno, e il suo regno sarà reso non stabile, ma che non tramonterà mai. Ecco, quindi questa profezia è importante. Vedete qui anche un, un, altra, un, un, altra, un altro insegnamento che possiamo trarre. No? Quindi Davide ha un grande progetto, dice Stark abita in un, in un eh, luogo non adatto. no? Non era compito suo. Bella idea, ma non è la volontà di Dio per te. Molte volte ci possono venire tante, tante belle idee. Ma siamo sicuri che il nostro Signore voglia questo da me? Vuole che lo faccio io? Per cento? Per Davide non era così. Il Tempio lo costruisce suo figlio e il grande Tempio, il Tempio con la T maiuscola, cioè la casa di Dio che era la Chiesa, a me lo costruisce un, un, un bel altro discendente molto grande, il cui regno sta stabile, che è il nostro Signore. Andando avanti, l'altro passo importante, adesso questo dobbiamo, dobbiamo andare a vedere, penso che lo, che lo conosciamo, è l'adulterio e i castighi divini. Quindi secondo Samuele eh, 11 e 12. Questo vi consiglio vivamente, anche perché la Quaresima è tanto mai adatto per questa cosa qui, di leggerle con attenzione questi due capitoli e di farne oggetto di meditazione. Allora, qui abbiamo Davide, che un bel giorno, vedo un tardo pomeriggio si alza dal letto, Vedete, che l'ozio è padre dei vizi e si mise a passeggiare dalla, da, da, dalla, sulla terrazza della legge. La terrazza vide do una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Si informa su chi è Bezza Bea, figlia di Eliam, di Eliam, moglie di Uria. Litita. Davide manda dei messaggeri a prenderla e Giacco con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Ok, d'accordo? E la torna a casa e manda ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide che fa? Deve coprire il suo adulterio. Dice mandami a chiamare Uria littita. Joab manda Uria da Davide. Allora, che succede? Che qui Davide ha fatto i conti senza l'oste. Perché lui ha combinato un guaio, ma questo suo fedele soldato era un soldato di voto. Allora che cosa fa? Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero io la truppa e comandasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: Scendi a casa tua, lavati i piedi. Uria esce e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Quindi, gli ha un po' di vivande, quindi mangia un po', beve. Così, ecco, poi starà con sua moglie e, e il figlio il suo. Questo era il, il piano. Ma Uria dormiva alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e chiaramente i servi di Davide dicono Uria non è sceso a casa tua eh, allora Davide disse ad Uria ma scusa ma non vieni da un bilancio perché non è sceso a casa tua e sentite la risposta di questo santo uomo Dice, Uria rispose a Davide l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende io abito il mio signore e i servi del mio signore sono accampati in aperta campagna stanno in guerra e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per piacere con mia moglie per la tua vita e per la vita della tua persona, non farò mai una cosa del genere. Allora, Davide Scoglie, un'altra cosa, lo mostra un altro giorno. Vedremo, lo invito a cenare, lo fa ubriacare. Dico: Mo, se faccio, mo non se l'aveva mangiata la pietanza del re a casa sua, dice: Mo, lo invito a casa mia, le faccio fare una bella trippata, una bella ubriacata. Così scenderà, scenderà e farà quello che deve fare e tutti vivremo felici e contenti. Dice, rimani anche lui, anche oggi e ti lascerò partire. Lo invita a mangiare, a bere, lo fa bere. Ma la sera uscì. La sera Uria uscì. Ma per andarsene sempre a dormire sul suo ciglio con i servi del suo signore. E non scese a casa sua. Allora, Davide, che fa? Dice, Dobbiamo, eh, dobbiamo eliminarlo. Okay, evidentemente, non viso aperto. Scrive una lettera a Joab. E gliela manda e dice nella lettera, ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resta colpito e muoia e così accade, adesso non leggo tutta quanta il termine del capitolo eh, eh, insomma Uria muore in questo modo oh. attenzione Passati i giorni del lutto per Ulia, Davide mandò a prendere Bezbea, a ah, primo Samuele 27, e l'agricola alla sua casa e la a sua moglie e gli partorì un figlio. Attenzione, ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Asher Asa David, bene Adonai, Vajara Hadabar, L'opera che aveva fatto Davide agli occhi del Signore, «Vaiarà» era malvagia. E che cosa fa? Gli manda il profeta Nathan e gli racconta una bella paraboletta, la paraboletta della pecorella e dei due uomini, uno ricco e uno povero. Dice Natan, Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero: il ricco aveva bestiame, minuto e grossi in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mandato del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno, era per lui come una figlia. Un è arrivò all'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire, il vaggiatore che era venuto da lui, se la pecorella di quell'uomo. Ovvero, e la servì all'uomo che era venuto da lui. Vedete, il naso di Davide, vedete, l'ira di Davide si accese, la, la stessa cosa di prima con l'ira del Signore, no? Vai Vaichar af David, Beisce Meod. Quindi, Meod, molto, quindi, l'ira del Signore, si l'ira di Davide, si accese grandemente contro quell'uomo, beisce, e disse, per la vita del Signore, e per il, chi ha fatto questo è degno di morte, pagherà quattro volte le parole della pecora per aver fatto una cosa da, del genere. E te non aver evitata. Ma da nata gli disse, Ecco qua, doccia fredda: Tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. E prosegue: Così dice il Signore, Dio di Israele: Io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saul ti ho dato la casa del tuo padrone, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo fosse troppo poco, io vi, aggiungo, vi avrei aggiunto anche altro. Ora perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai tuoi occhi? Tu hai colpito di spada Maria Littita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ecco le sanzioni. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Urioli Tita. Così dice il Signore, ecco io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle ad un altro che giacerà con loro la luce del sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse, Natan, ho peccato contro il Signore Natan rispose a Davide il Signore ha rimosso il tuo peccato tu non morirai, tuttavia poiché con questa azione tu hai insultato il Signore il figlio che ti è nato dovrà morire terza sanzione allora, le sanzioni sono il figlio nato dall'adulterio muore le mogli di Davide gli vengono prese davanti a tutti sotto gli occhi e, e alla luce del sole, non di nascosto e la spada non si allontana mai dalla sua casa, e vedremo che a il figlio, gli si rivolta contro, volendo uccidere il padre di spada. Non tutti sanno che in questa circostanza, dopo questo episodio, basta andare a vedere la nota della Bibbia di Gerusalemme, Davide scrive il famoso Salmo 50 pietà di me, o oh Dio, secondo la tua misericordia, miserare me, Deo, secondo un magna misericordia, tuam, e secondo un multitudine, miserazione, un tuarum der iniquitate mea, s'ampio, salva mea, beniquitate mea, da peccato mio munda me, davami da tutte le mie colpe, munda me da mio peccato. Il famoso Salmo 50 fu scritto in questa occasione. In questa occasione. Davide è un grande, perché si pente, e i castighi li accetta tutti quanti. Dove si vede questo episodio molto importante. Eh... Dopo la rivolta di Assalone, abbiamo visto al capitolo 16, mentre Davide sta scappando dalla rivolta di Assalone. Non, non, non serve per i brani perché basta ricordare il sommario, no è. C'è la rivolta di Assalonne, nel capitolo 15, quindi Assalonne, figlio di Davide, si ribella e comincia ad organizzare un esercito per rovesciare il padre. E quindi Davide deve scappare. E Andiamo al capitolo 16, vediamo che cosa succede. Come si vede, l'umiltà di Davide che l'ha fatta grossa, però accetta i castighi. Andiamo a 2 Samuele 16, velocemente.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 e contro tutti i servi del re Davide mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra così diceva Simei maledicendo Davide vattene vattene sanguinario malvagio il signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul al posto del quale tu regni il signore ha messo il regno nelle mani di Assalone tuo figlio ed eccoti nella tua rovina perché sei un sanguinario allora Abisai figlio di Zeruia, disse al re ma perché questo cane morto dovrà maledire il mio Signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. E Davide risponde, che ho io in comune con voi figli di Zeruià. Se maledice perché il Signore gli ha detto maledici Davide, attenzione a questa frase, e chi potrà dire perché fai così? Poi Davide disse ad Abisaia e a tutti i suoi servi, ecco il figlio è uscito dalle mie viscere, c'è l'editorio togliermi la vita. E allora questo benianimità, lasciatelo maledire poi glielo ha ordinato il Signore e due forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi anche questo c'è da farci un quadretto amici eh? Davide capisce che questa umiliazione quindi questo, questo qui che lo andava a gettare gli sassi addosso a, a dirgli nel sa che la sporta è un castigo glielo ha ordinato il Signore voglio vedere chi di noi è capace di questa cosa qui amici cari eh, oggi più di qualcuno nega che esistano i divini castigli bah. andando contro tutto quanto la Sacra Scrittura noi quando ci capita un guaio io lo faccio ve lo, lo confesso candidamente Dico, allora prima di dire è una prova è una tribolazione, o povero me, il Signore mi sta provando con la croce. Sì, forse. Ma guardate che molte cose non belle che ci capitano eh, sono le conseguenze dei nostri peccati. E chi è che deve fare discernimento? Tu devi fare discernimento. Tu devi fare discernimento nella tua coscienza, sapendo, e eh, attenzione, quelle non sono vendette. Da parte del Signore, che non è che il Signore la dice ah mo adesso mo te la faccio pagare. Non è questo il senso, non è assolutamente castigo significa rendere casto, purificare, espiare, scrostare il male generato dal peccato che hai commesso, il castigo è un atto di amore da parte del Signore. Io quelli che amo si legge nel libro dell'Apocalisse, li rimprovero e li castigo. Libro dell'Apocalisse, non eh? lo dico io. Il castigo è un atto di amore, non è un atto, diciamo, oh, ma castigo, quanto è cattivo. No! Guai a te se non ti castiga più. Guai a te se non ti rimprovera più. Perché non ti rimprovera, non ti castiga più quando il Signore sa che non c'è più niente da fare. Che hai passato il limite mentre il castigo e il rimprovero sono ancora strumenti di misericordia, di ravvedimento e di conversione. Bene amici, il ciclo di Davide è quasi terminato, però è terminato anche il tempo a nostra disposizione, per cui dobbiamo fermarci qui e la prossima volta vedremo la morte di Assalone, perché se neanche sono dei, dei brani troppo importanti, quindi la morte di Assalone e la reazione di Davide, il censimento, quindi, e l'altra stupidaggine grossa, e l'altra altre botte che si prende, Davide, zitto e buono, se le tiene, e, e poi ecco la, la, la fine del ciclo di Davide e l'elezione del successore. Purtroppo la vicenda di Davide è abbastanza avvincente, articolata e ci sta da vergognarsi che ha fatto una sintesi veramente mh, proprio ridotta all'essenziale. Spero... E, ed edificante. Io chiedo perdono per, eh, per i disordini e per le imperfezioni della prima parte di, di, questo, di questo nostro incontro con quell'inversione dei brani. Eh, abbiate pazienza, se non l'avessi preparati era meglio, insomma, ecco. <ride> la prossima volta ecco, andiamo a, a, a dritta e eh, eh, va bene. Perdonatemi e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.